Ciao ragazzi, oggi in questo video cercheremo di imparare le quattro tonalità cinese Andremo sul difficile perché le quattro tonalità sarà una parte più difficile del cinese Questi qua sono le quattro tonalità Il primo, ni il Secondo, ni il Terzo, ni Il quarto, ni Uh, ovviamente le differenze sono davvero piccolissime, ma cerch cercheremo di capire la loro differenza e come pronunciarli. Innanzitutto, se leggessimo la sillaba NI, normalmente in italiano corrisponde il quarto tono della lingua cinese, NI, tipo NI. Invece il primo, quel trattino piatto sopra, si legge. Quando leggiamo la sillaba in italiano, di solito diamo un accento sulla I. Però questo qua dovremmo eh, pronunciarlo più rilassato e togliere l'accento. E diventa ni, ni, se, quarto, ni, ni, primo, ni. Il secondo è questo qua con il trattino che va verso l'alto. Eh, dobbiamo leggerlo come se fosse una domanda: come se stassimo facendo una domanda. Mi. Ni, ni, ni, ni, ni. L'ultimo che ci è rimasto è la terza eh, diciamo il terzo tono che ha un trattino prima decrescente e poi crescente. Questo qua si legge Ni, NI, Ni, ripetiamo da, da capo: Ni, Ni, Ni. ni questo qua ni questo qua corrisponde come ho detto prima corrisponde alla sillaba ni che si legge normalmente in italiano proviamo a ripetere più volte se non lo capite non c'è nessun problema tanto ci, in questi paio di settimane cercheremo di imparare solamente la tonalità ni ni ni ni ni ni, ni. Mi! Spero che abbiate capito almeno un pochino la differenza perché questo è fondamentale Se non riuscite a capire le differenze tra le quattro tonalità avrete molti problemi a imparare il cinese